Sicuramente Expo può essere un laboratorio di idee, perché, anzi lo deve essere perché non può essere soltanto un luogo espositivo dove ogni paese porta le proprie eccellenze agroalimentari. Intanto queste eccellenze devono in qualche modo rappresentare la storia di un paese, tutta la scienza che c'è dietro, la tecnologia e il lavoro. E quindi questo è già un modo per presentare cultura e non soltanto prodotti di tipo commerciale ma soprattutto penso che in questo, in, durante l'esposizione eh, ci sia eh, la grande possibilità di organizzare degli eventi, dei eventi in cui si incontrano i paesi, si scambiano le informazioni, si scambiano le idee, si creano dei legami che sono di tipo culturale, ma anche delle prospettive di sviluppo sostenibile tra i vari paesi. Eh, il fatto di poter far circolare delle proposte per fare un'agricoltura, per esempio, sostenibile, per ridurre il consumo di acqua, per verificare come è possibile eh, alimentare i terreni, nutrire i terreni eh, con dei fertilizzanti organici per non impoverirli. Sono tutte idee importantissime che è giusto che circolino e ci saranno momenti eh, dedicati proprio perché queste eh, ipotesi vadano avanti e perché diventino poi una realtà anche perché poi ci saranno tutti gli imprenditori che potranno offrire la loro, diciamo, i loro, loro strumenti, le loro macchine per realizzare le, le tecnologie, per realizzare questi progetti, ci saranno anche i paesi interessati a collaborare alla realizzazione di questi progetti.